Questo intervento avrei pochissimo da aggiungere. E intanto sono rappresentante sindacale di Repubblica, il sindacato che fa capo appunto a Giancarlo Barra. Dico solo una cosa, mi ha colpito molto l'intervento perché è stato molto tecnico e anche interessante sulla tutela, cioè il problema del whistle blower, di chi denuncia. E questo è un problema grave, è un problema serio perché appunto ci sono persone che, che, hanno, vito, che hanno avuto la, la vita stravolta perché hanno avuto il coraggio e io li considero veramente degli eroi perché si, si diventa eroi morendo in battaglia si diventerò eroi come sono diventati eroi, alcuni magistrati che hanno lasciato la vita per combattere la mafia ma si diventerò eroi anche quando si vogliono combattere dei, dei fenomeni di malcostume il problema è questo io mi collego a alcuni istituti che esistono ad esempio l'autorità nazionale anticorruzione cosa serve? me lo sono chiesto, cioè, l'altro giorno Cantone, presumo sia anche una bravissima persona, dice chi è onesto nella pubblica amministrazione non farà mai carriera, cioè, sembra quasi un atto di rassegnazione, come dire eh, oh, è così, è così, qui le cose vanno cambiate e per questo io credo che veramente il ruolo fondamentale, è inutile nasconderlo, ce l'ha la politica. Chi andrà al governo veramente deve occuparsi di questa cosa, perché qui sono in gioco le vite delle persone, non solo degli ebrei, chiaramente lo sto dicendo in termini eh, bu buonacchi, cioè, cioè di coloro che sono dall'altra parte della barricata, cioè i contribuenti che si vedono messati, dall'altra parte noi ci dobbiamo affidare ad un giornale, ad una trasmissione satirica per sapere quali sono i metodi dell'agenzia fiscale. Parlo di striscia alla notizia, da ogni giorno ne ha una. Ecco, questo è il, mio, il senso del mio intervento è questo, cioè mi chiedo se uno non ha la possibilità di denunciare, di, di dire, oh, hanno copiato a un concorso, a parte il calderone, il reato dell'abuso d'ufficio che ci sta dentro tutto e non ci sta dentro niente, sembra quasi una norma creata apposta per, per non essere mai puniti, in alcuni ordinamenti esiste specificamente il reato di frode concorsuale, cioè se uno bara il concorso, solo perde il posto, ma c'è una sanzione penale. In Italia no, c'è l'agus d'ufficio che è una norma che è stata creata nel 1986 per eliminare tutta una serie di reati che contro la pubblica amministrazione sono stati, che sono stati introdotti eh, diciamo, inutili nell'agosto d'ufficio. Basta, questo è il senso dell'intervento, un intervento. Io spero solo che la politica comunque, quella quale onestamente non mi dà molta fiducia, ma quella che dovesse succedersi al governo cambiare regole del gioco insomma questo